Buongiorno, buongiorno, bentrovati a questa rubrica mattutina firmata a Forza e coraggio, eh? oggi è mercoledì ed è quello che viene definito, può essere definito come un giorno collinetta Perché? Perché c'è il lunedì quando ci si, eh, si avvicina al lavoro C'è il martedì che si è ancora in salita, si è ancora vicini al weekend passato Poi c'è il mercoledì che è un po' una via di mezzo, un giorno... La, la, la, la parabola ascendente arriva al suo apice e poi si scende piano piano verso il prossimo weekend. Quindi oggi è mercoledì. Stringete i denti dai, siamo arrivati già a mercoledì. Di cosa parliamo quest'oggi? Oggi parliamo di James Cameron e della sua grande passione per eh, le immersioni. In realtà no, non parliamo di James Cameron. Iniziamo parlando di James Cameron e finiremo parlando di video in 4K, o meglio, video in 8K, per esagerare. Ci arriviamo. Perché parliamo di James Cameron? Perché lui nel 96, quando preparava eh, Titanic, ebbe la bella idea di prendere l'attrezzatura, scendere a 4.000 metri di profondità Filmare il relitto e metterlo nel film. Ora, nel 96, in quel periodo lì, quando si eh, preparava Titanic, eh, dovete immaginare che non c'erano le tecnologie che abbiamo noi oggi, no? Eh, siamo abituati a vedere dei film al cinema ricchissimi di effetti speciali, ricchissimi di computer grafica, di scenari completamente inventati, disegnati, post prodotti, ecco. Quando si preparò eh, Titanic tutta la tecnologia che abbiamo oggi era ancora agli albori ed era anche molto costosa tra l'altro e se è vero che titanic è stato in parte ricostruito in 3d in parte ricostruito fisicamente eh, per, per le riprese le immagini che vediamo all'inizio del, del colossal appunto eh, sono immagini invece reali perché eh, james cameron ebbe voglia così di prendere la cinepresa e scendere a 4.000 metri di profondità e filmare il relitto ok fin qui niente di strano quello che poi accadde è che lui continuò con questa sua passione e nel 2012 decise di affrontare un'impresa ancora più importante andò addirittura a quasi 11.000 metri di profondità, non ricordo se 10.000 errotti o 11.000 errotti comunque quelle profondità lì per eh, raggiungere la famigerata fossa delle Marianne Ora immaginate che il Titanic è posato su un fondale marino ad una profondità di 4.000 metri, Ecco, calcolate che l'Everest è alto 8.476 metri più o meno o 8.800 circa 8.000 eh, metri di altezza le fosse delle Marianne sono profonde quasi 11.000 metri ed era un'impresa complicata che tra l'altro James Cameron ha raccontato in un mini documentario di 20 minuti che tra l'altro trovate anche su YouTube cercandolo eh, credo che sia della National Geographic e, e lui niente nel 2012 nel 2012 costruì, perché non esisteva, un battiscafo capace di raggiungere quelle profondità e, e scese in solitaria, lui da solo in questo oblò, in questa capsula, perché era una capsula, con, no, oblò un cavolo, oblò non c'erano, perché chiaramente le pressioni eh, a quelle profondità sono talmente potenti che eh, non credo che potesse essere saggio avere un oblò a quelle profondità, comunque lui scese e fece delle riprese meravigliose del fondale, raccolse dei campioni di terra e riportò tutto in superficie, sano e salvo. Ecco, dicevo perché parliamo di riprese in 4 e in 8K? Perché eh, qualche settimana fa è uscita la notizia in giornali su molti giornali che una società di spedizioni di immersioni o comunque di ricerca non ricordo esattamente quali fossero le, le diciamo gli scopi dichiarati da questa società avessero raggiunto i fondali del su cui è posato ancora il Titanic a 4000 metri di profondità e avessero realizzato delle riprese addirittura in 8k Ora, questa è una notizia che è molto girata, se avete Instagram avete sicuramente visto eh, imma queste immagini fantastiche del Titanic annunciate come immagini meravigliose in 8K del Titanic qual è la brutta notizia? è che se avete visto queste immagini eh, su un eh, quotidiano qualunque nel mondo credo o eh, su instagram o su facebook difficilmente quelle immagini chiaramente erano in 8k 8k è una risoluzione per intenderci non il doppio dell'8k ma ancora di più ok quindi per poter riprodurre un'immagine del genere non basta un player qualsiasi servono diciamo delle tecnologie differenti YouTube mette a disposizione la possibilità di visualizzare video in 8K, quindi caricare e visualizzare video in 8K e tra l'altro nei commenti nella descrizione di questo video trovate il link al, li al video originale. Ecco la notizia semplicemente era eh, che eh, sono state girate per la prima volta delle immagini a risoluzioni così alte del Titanic. Eh, lo dico perché molti magari hanno commentato questi video dicendo ah bellissime immagini, sì le immagini sono effettivamente belle però ecco attenzione quando vi dicono immagini 20k 50k sì ok bisogna vedere come chiaramente le riproducete la notizia di qualche settimana fa eh, sicuramente immagini molto belle quindi se vi fa piacere eh, Date, date un'occhiata al, al video, trovate il link nei commenti e in descrizione e questa era la notizia, la notizia di oggi. Tra l'altro eh, c'è chi scende a profondità eh, elevatissime, c'è chi invece sale a, a, a, ad altezze impossibili e presto raggiungeremo nuovamente la Luna con una nuova missione della NASA, ma questo è un altro, altro argomento di cui parleremo probabilmente nelle prossime settimane. Per adesso vi ringrazio, se vi fa piacere eh, un eh, clic sul bottone registrati a questo canale YouTube, per voi probabilmente non è niente, per me è tantissimo perché mi aiuta a far crescere questo canale YouTube, condividete questo video, commentate, voglio sapere quello che pensate, nel bene o nel male, purché nel rispetto di tutti, eh, appunto commentate, mettete un like e cercatemi anche su Instagram il mio account è ambrosifabio anche lì pubblicherò notizie, aggiornamenti e quant'altro grazie ancora, a domattina mi raccomando buona giornata, eh? siamo arrivati a metà, forza